Dunque, prima domanda, uh, che cos'è Ubenda, come è, è nata e qual era l'idea che stava all'origine di questo progetto? Oh, ciao, io sono Andrea Giannangelo, ho fondato Ubenda. Eh, io sviluppo siti web da quando avevo 10 anni, da una vita, e um, mi sono accorto nel tempo di un piccolo problema: cioè, che ogni sito web del mondo e anche ogni applicazione mobile ha bisogno per legge, in tutto il mondo, di, di un'informativa privacy, di una privacy policy. E affronta affrontando il problema tante volte da solo ho pensato ma perché qualcuno non lo risolve una volta per tutte è così che due anni fa ho avuto l'idea e in questi due anni ho cercato di realizzarla appunto di risolvere una volta per tutte il problema della privacy policy per i siti web senza bisogno di consulenza giuridica scegliendo un'altra strada quella cioè di un generatore automatico di un, uh, un software che si usa via, via web e che permette da soli di comporre questo documento giuridico. Non, non viene visualizzato a nessuna parte del documento finale, semplicemente bisogna premere alcuni pulsanti e il, il documento viene assemblato un po' come un puzzle. E questo documento, la privacy, policy, viene poi gestito da noi, così noi possiamo aggiornarlo e fare la manutenzione. e Viene integrato con il sito web tramite un piccolo codice, eh, questo codice assomiglia molto a, insomma, questo sistema assomiglia molto a quello di Creative Commons, che è abbastanza comune. Qual è la tecnologia quindi che ci sta dietro? La tecnologia in realtà è un, um, abbastanza semplice, perché noi abbiamo un database che contiene i pezzettini modulari di informativa legale e poi noi abbiamo creato un'interfaccia che è semplice, non parla nel linguaggio dei, degli avvocati e di, di, di, di, di chi ne sa, ed è fatta apposta per chi fa siti web e quindi parla il loro linguaggio e gli permette, premendo dei pulsanti, di aggiungere questi piccoli moduli che corrispondono ai servizi che il sito web utilizza per raccogliere dati personali, servizi statistici come Google Analytics, di advertising come AdSense. Uh, dimmi, uh, quali sono i numeri di venda a questo punto? Li abbiamo lanciato tre mesi fa. E in, in questi tre mesi abbiamo circa 2.500 persone in lista attesa con eh, un centinaio di siti web che corrispondono ai nostri beta tester, cioè le persone che fino ad ora abbiamo invitato. E, questi hanno contribuito a visualizzare la nostra privacy policy in un milione di pagine già. Notevolissimo. Un'altra domanda che ti volevo fare è come ti sei organizzato poi per i finanziamenti per questa azienda? Per prima cosa io ho cercato, ho percorso un po' tutte le strade che alla fine hanno portato al finanziamento e la prima strada è stata creare un gruppo di coetanei, tuttavia questo gruppo non funzionava e si è arenato eh, dopo un po', poi ho cercato la collaborazione di una web agency che però non, non ho trovato nonostante abbia fatto il giro eh, a Bologna l'unica possibilità residua era quella di chiedere finanziamento eh, da Venture Capital e da lì è iniziato un percorso, ho incontrato più o meno tutti i venture capital italiani nell'ambito eh, seed, quindi a livello di prototipo o eh, poco più, e alla fine ho trovato tre investitori, due angel e un fondo. Dopo un percorso abbastanza lungo, dal primo, dal primo incontro sono passati otto mesi. Quindi... Vista questa tua esperienza in, in merito, quali sono i consigli che daresti a chi volesse aprire una startup a questo punto in Italia? Per quanto riguarda il lato finanziamenti, secondo me è avere pazienza, perché c'è bisogno che, soprattutto quando il, lo stadio SIDE non ha i numeri da mostrare per dire sono interessante, si basa tutto sul, sul livello umano, eh, bisogna avere pazienza di farsi conoscere e farsi stimare, dalle persone che poi devono darti i soldi, perché quello è l'unico, eh, insomma, è l'unica materia di giudizio per loro. Eh, e poi di essere sicuri di essere pronti, sia dal punto di vista personale, perché è veramente molto duro, eh, è lungo, è molto duro, tutti i giorni, eh, ci vuole veramente molta energia, eh, sia dal punto di vista delle capacità, perché soprattutto nell'ambito web vedo tante persone che eh, si improvvisano perché le barriere sono scarse, però poi in realtà sprecano il loro tempo perché non hanno abbastanza esperienza, che succeda dietro. Ti faccio un'altra domanda, per quanto riguarda l'accuratezza delle informazioni che sono fornite nei vostri, nelle vostre privacy policy? Per quanto riguarda? L'accuratezza delle informazioni okay. contenute nelle vostre privacy policy. Ehm, da chi sono scritte? Allora, il nostro team è composto da tre persone, ci sono io eh, che sviluppo e in più gestisco tutto, tutto un po' tutto insomma eh, e poi c'è uno sviluppatore e c'è un legale eh, e quindi tutto quello che gli utenti vedono quindi tutto quello che compone la loro privacy policy è scritto da un legale che è uno dei cofondatori eh, inoltre la nostra privacy policy è molto più precisa della media di quella che viene in genere scritta da un legale che è e non capisce in genere a fondo i, come, viene, come si costruisce un sito web, eh, insomma se quando la Seedgump ha fatto una battuta tutti hanno riso eh, se tu chiedi a un legale cos'è un cookie, che in inglese vuol dire biscotto, probabilmente inizia a parlare di cioccolata, invece è un'altra cosa Chiarissimo, <ride> ehm, dimmi quali sono le prospettive quindi di Juventa per il futuro? Intanto, eh, visto che ho ricordato su Camp, quando ero lì ho detto che il nostro obiettivo è di conquistare il footer, cioè il, il fondo di ogni sito web nel mondo, quindi intanto abbiamo un bel, <ride> un bel traguardo e, e poi secondo me questa non è, non è la fine, nel senso che la privacy policy è solo un documento legale che noi stiamo informatizzando e questo approccio modulare si può o si può applicare a tutti, tutti i documenti legali eh, ovviamente quando si tratta di gestire un sito web magari ci sono anche altri aspetti da curare Volete, avete in mente di estendere le attività anche in quelle direzioni? No, per ora siamo focalizzati intanto sul risolvere questo problema in modo profondo e eh, soddisfare gli utenti in modo pieno cosa che ancora non abbiamo raggiunto eh, poi non a l'importanza di trovare il fit dal punto di vista economico perché eh, questo non è assolutamente un, de assolutamente un dettaglio eh, e poi eh, cioè, secondo me eh, già facciamo molto insomma ris risolviamo un problema molto piccolo però molto esteso Un'altra domanda um, Ubanda diventerà mai a pagamento? Sì, eh, anche se eh, l'idea è di tenere una versione free, eh, molto limitata del prodotto, eh, per poi far pagare comunque somme piccole, considerando che eh, si parla di somme per ogni sito web, e eh, somme annuali. Eh, l'idea è che siccome la, il web designer medio ha molti siti web, eh, ci per, questo ci permette di tenere un pricing molto basso sul singolo sito web, facendo massa, sugli utenti più attivi. Uh, ci sarà eventualmente una versione magari appunto per uh, aziende piuttosto che persone che ne hanno molti di siti? Sì, eh, eh, diciamo che ora stiamo cercando di risolvere il problema mh, eliminando tutta la complessità. Eh, poi ci sono alcuni problemi che sono molto specifici solo per alcuni tipi di clienti che ora abbiamo deciso di accantonare. Eh, per, per testare il, il, il prodotto con meno variabili possibile e meno disturbi possibile. Eh, poi ci sono alcuni sviluppi, per esempio il, il fatto di avere l'informativa privacy in molte lingue, che sono tipici di siti web molto grandi eh, e che possono essere uno sviluppo importante per, al, per aumentare di molto il valore del prodotto, considerando che tradurre un documento legale è molto costoso, farlo in 10 lingue può costare anche 5.000 euro quando aprirà la versione beta a tutti gli utenti? Già ora nella scorsa settimana abbiamo eh, aumentato di molto il numero di persone che entrano e fino ad ora abbiamo invitato 100 persone, ora ne saranno circa 15 a settimana e cambieremo un po' i numeri per, eh, per stare dietro agli utenti in modo stretto e in modo so, esauriente. E comunque già da ora gli utenti italiani hanno, hanno, hanno più facilità di accesso. E per quanto riguarda l'apertura completa, ora siccome siamo... Eh, stiamo ridisegnando totalmente il sito dal punto di vista grafico, soprattutto eh, vogliamo aspettare di avere pronta questa nuova versione in modo da offrire veramente qualcosa di bello agli utenti. Abbiamo anche coinvolto un designer molto bravo, anche molto conosciuto eh, per aiutarci. E dici chi è a questo punto? Ah, beh, si chiama John. È un ragazzo olandese, abbastanza conosciuto nel. nel nel mondo del web design, diciamo. Um, puoi darci qualche anticipazione rispetto ad eventuali modifiche, cambiamenti, miglioramenti di venda in futuro? Beh, intanto ora ci, siamo, ci stiamo concentrando sul fatto di rendere la privacy policy che noi offriamo non solo utile, ma anche bella esteticamente, eh, in modo che integrarla sul proprio sito sia un piacere e non solo qualcosa di utile. Eh, questo attualmente è il focus. Chiarissimo, diventerà magari anche customizzabile a seconda del sito dell'utente? Sì, già ora è molto customizzabile e inoltre stiamo aggiungendo funzioni per renderla ancora più, eh, più adattabile alla necessità del sito. Eh, per esempio già è possibile da qualche giorno inserire parti di testo mh, totalmente scritte dall'utente, e poi stiamo permettendo in questi giorni di, di customizzare, di personalizzare eh, I singoli servizi, per esempio una registrazione richiede di modificare i campi richiesti, possono essere nome, cognome, data di nascita, ecco, stiamo lavorando su queste piccole cose per rendere la privacy policy sempre più rispondente al sito web che, eh, che la ospita e in più stiamo iniziando a studiare l'implementazione delle applicazioni mobili che hanno anche loro questo problema. Um, quando pensi che saranno disponibili quelle mobili? Ah, fare una stima è, è ancora difficile, però mh, si parla comunque di settimane, qualche mese al massimo, nel senso che eh, non, non c'è molto lavoro da fare, ora siamo molto veloci. Ottimo. Andrea, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e di essere stato qui con noi oggi. Grazie. E spero che avremo modo di incontrarci presto e in bocca al lupo con il vostro progetto. Crepi, ciao ciao. Ciao.